Grazie Presidente. Allora guardi, io voglio aggiungere solo poche parole all'intervento molto chiaro che ha fatto il Direttore Generale. La settimana scorsa l'azienda ha incontrato le organizzazioni sindacali e ha detto che a fronte di certe azioni da parte di Roma, di Roma Capitale eh, avrebbero pagato gli stipendi... Chiedo al pubblico di fare silenzio, eh, bene, bene. grazie... Vabbè, non è un problema, io Prego, non, ho, non ho problemi perché l'azienda ha dichiarato che a fronte di certe azioni da parte di Roma Capitale, eh, l'azienda, tutta la responsabilità il pagamento degli eh, stipendi ricadeva sull'azienda. Ora abbiamo saputo dal direttore generale che certe azioni, tutte le azioni, che Roma Capitale ha concordato con multiservizi servizi sono state eseguite. Anche la pubblicazione sul MEF delle fatture, lo ha appena detto il direttore generale, che era una delle condizioni che metteva multiservizi multi per il pagamento del, degli stipendi. Per cui noi abbiamo fatto tutto il, tutto il possibile per risolvere il problema, appena lo abbiamo saputo, dunque ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto da questa amministrazione. Grazie.